Sono Michele Valleri e sono un agricoltore della provincia di Firenze. Io appartengo a un'associazione che si chiama Be Life, che è un'associazione di sensibilizzazione eh, contro eh, la chimica eh, che viene usata in agricoltura, che uccide le api e, e di conseguenza anche eh, la biodiversità che caratterizza gli ambienti naturali. Quello che noi vogliamo è un'agricoltura libera dalla, dalla mano dell'agricoltura intensiva e dai pesticidi. Se eh, le api e gli altri impollinatori morissero, il 90% delle culture agrarie sparirebbero, quindi non oso neanche pensare cosa succederebbe. Ascoltate la tradizione, ascoltate il messaggio dei nonni, dei padri che hanno coltivato la, eh, le nostre terre, ma cerchiamo anche di avere un occhio al futuro, eh, indirizzato comunque alla salvaguardia delle e della biodiversità.